Buongiorno a tutti, l'argomento di oggi come potete vedere dal titolo è la triade del cambiamento. Che cos'è la triade del cambiamento? La triade del cambiamento sono le tre carte che all'interno del mondo dei tarocchi segnalano sempre un cambiamento in arrivo o un cambiamento in atto, quindi quando appaiono queste carte all'interno del di una stesa, sappiamo che quella determinata situazione sta per cambiare, c'è qualche cosa che è destinato a non rimanere come è stato fino a quel momento. Perché parlare di queste tre carte? Perché queste tre carte sono anche le tre carte che normalmente quando appaiono in una stesa seminano il panico nella, nel consultante, perché queste carte hanno un aspetto sempre che si è anche molto uniformato a delle forme di eh, superstizione, quindi eh, a queste tre carte eh, tanti significati negativi sono stati uniti proprio legati al timore che nella credenza popolare hanno eh, mosso. Quali sono i motivi? Allora, intanto, il motivo fondamentale è che rappresentano il cambiamento, come dicevamo prima. I cambiamenti normalmente a noi non piacciono normalmente le persone davanti a un cambiamento reagiscono sempre in maniera abbastanza negativa, infastidito. siamo sempre molto legati al fatto che le cose restino tendenzialmente come sono in quel momento persino quando quel, quello stato di cose non è nemmeno così bello come vorremmo ma l'idea che un cambiamento possa arrivare ci agita di più che a mantenere le cose come stanno in quel momento anche se in realtà le preferiremmo differenti. Tutto quanto quello che è vivo tendenzialmente è in movimento. Fondamento fondamentale, se mi passate il gioco di parole della vita è proprio che tutto ciò che è vivo si muove, cambia in continuazione. Tecnicamente potremmo dire che nemmeno ciò che è morto è fermo, perché anche ciò che è morto, non fosse anche soltanto per la decomposizione di quel corpo, cambia. Quindi se osserviamo... Ciò che ci circonda ci accorgeremo che nulla è mai fermo, nulla è, è esente eh, dal cambiamento. Questo però non toglie che agli esseri umani questo stato di cose non piaccia. Quindi quando arriva la triade del cambiamento ecco che immediatamente eh, ci si irrigidisce, ci si spaventa, ci si preoccupa perché non, non sappiamo quello che accadrà, ciò che ci infastidisce del cambiamento è proprio che in sua presenza tutto quanto quello che ci sarà dopo per noi è ignoto. Noi non sappiamo dall'arrivo di un cambiamento ciò che seguirà al cambiamento stesso e questo ci impedisce di mantenere in qualche maniera un controllo su quello che è nella nostra vita, e questa cosa ci fa veramente eh, perdere il, la tranquillità, no? perché siamo abituati ad avere comunque sempre il controllo eh, su tutto quanto quello che eh, noi abbiamo davanti. In più un cambiamento ci fa uscire da quelli che sono i nostri confini di sicurezza quelli che consideriamo il recinto in cui la nostra tranquillità non viene in alcun modo intaccata non possiamo appunto controllarli come abbiamo detto prima ma possiamo soltanto adeguarci quindi possiamo riuscire in corsa a correggere il tiro in modo da... Ehm, essere meno coinvolti che possiamo all'interno di quel cambiamento ma con eh, dei risultati che spesso eh, non sono sempre quelli che noi vorremmo perché comunque bene o male in balia di quel cambiamento ci ritroviamo e in più demolisce quella che è chiamata l'illusione della stabilità eh, perché la stabilità rende la vita certa in qualche maniera ma allo stesso tempo la rende anche stantia, ferma, immobile in qualche modo non c'è mai nulla che cambia e alla lunga ci rendiamo conto che tutto quanto quello che ci può andare bene proprio per il fatto che è tutto stabile eh, non è esattamente quello che noi vorremmo spesso specie all'interno dei rapporti sentimentali, dove ci rendiamo conto che tutta quella stabilità che fino a quel momento ci ha accompagnati è anche però la causa diretta di quella sensazione di noia che stiamo incominciando ad avere all'interno di quel rapporto. La triade del cambiamento, quali carte sono? Allora, la triade del cambiamento è composta da queste tre carte che sono la carta della morte o per essere più precisi la carta innominata perché la carta della morte è un nome che è stato dato successivamente in realtà eh, questo scheletro come vedremo non rappresenta per nulla la morte rappresenta altro, tant'è vero che viene. il nome originario è proprio la carta innominata, la carta senza nome, la carta del diavolo e la carta della torre. Queste tre carte messe insieme formano quella che è la triade. Ora, cosa curiosa è che queste tre carte segnano, letteralmente il, la fine di un percorso e l'inizio di un altro con il diavolo che si trova al centro come spartiacque ok ora noterete che tutto quanto quello che viene prima del diavolo cioè andando verso la carta della morte ha delle valenze, mentre invece tutto quanto quello che viene dopo la carta del diavolo, cioè va verso la carta della torre, ne ha delle altre. La prima valenza, la prima particolarità è che tutto quanto quello che viene prima del diavolo rappresenta tutto ciò che noi crediamo di essere, cioè l'ego. Okay? mentre invece tutto quanto quello che viene dopo, in linea di massima, è il se chi siamo, ciò che davvero è. Ecco che perciò all'arrivo della carta del diavolo sappiamo che in quel momento tutto quanto quello che c'era prima era in qualche modo una convinzione o quello che abbiamo creduto voler essere, Mentre invece tutte le carte che verranno dopo ci diranno ciò che davvero è all'interno dell'argomento di cui stiamo parlando. La carta del diavolo ha una particolarità che in questa versione che eh, ho scelto per fare eh, questo filmato si vede molto chiaramente. Vedete che sulle braccia, sulle sue braccia il diavolo ha due parole, sul braccio che si dirige verso la morte ha la parola solve, mentre invece sul braccio che si dirige verso la torre ha la parola coagula. Queste due parole hanno un significato molto specifico in ambito ehm, alchemico. Cosa vuol dire? Nell'ambito dell'alchimia, il solvet e il coagula sono proprio le operazioni che l'alchimista fa nelle sue operazioni di alchimia, nei suoi esperimenti, nella sua ricerca. Il solve è particolarmente potente perché appunto dice che tutto quanto quello che sta venendo da prima si sta sciogliendo, si sta risolvendo, ma non nel senso in cui normalmente noi indichiamo la eh, parola risolvere nel senso proprio latino, per cui risolvo, cioè torno di nuovo allo stato originario da cui ho iniziato. Ok, Quindi abbiamo una eh, condizione in cui le carte ci stanno dicendo che tutto quanto quello che precede questa carta deve essere portato alla sua eh, basilarità, cioè cosa vuol dire? Se da una parte noi abbiamo lo sciogli, dall'altra abbiamo il reintegra, vedete che dall'altra parte, superato il diavolo, abbiamo il reintegra, cioè cosa vuol dire? La carta della morte, vedete che ha una rappresentazione molto particolare, questo scheletro, con questa falce che ha fatto a pezzi questi due personaggi. Particolarità che qui vedete chiaramente vedrete che sia nella carta della Innominata sia nel diavolo, sia nella carta della torre, sia in altre carte che vedremo dopo. Appaiono sempre due personaggi. Ok. Quindi vedete che da questo momento in avanti, prima non ci sono mai questi due personaggi, eh, appaiono da questo momento in avanti, tutto si sdoppia, tutto diventa due, tutto diventa maschile e femminile, Ok, quindi da questo momento in avanti la nostra essenza deve essere osservata nella sua duplicità, non più nella nostra unicità come persone, ma come esseri formati da due elementi distinti che sono il maschile e il femminile. Maschile e femminile che sembrano, in qualche maniera, percorrere la strada in, insieme, in qualche maniera, ma che in realtà vedremo che non è è eh, proprio così. Altra particolarità del prima del, del diavolo, del dopo del diavolo, è legato al nostro nome. Perdere il proprio nome, che cosa vuol dire perdere il proprio nome? Noi quando nasciamo ci ritroviamo con un nome che non è detto che sia quello che avremmo scelto se avessero detto a noi di scegliere al momento della nostra nascita. Quindi il nome che noi portiamo è un nome imposto. Ma il nome indica anche ciò che siamo, ciò che in qualche modo la nostra personalità eh, riflette negli altri. ok? Spesso e volentieri eh, questo non è così scontato, non è così ovvio, perché appunto la carta della morte ci fa vedere che dobbiamo perdere quel nome, cioè dobbiamo eliminare quello che crediamo che sia, o che crediamo di essere, per trovare il nostro vero nome, cioè chi siamo davvero. Cioè, prima dovremmo abbandonare perciò quello che è l'ego, perché l'ego è formato dal, dall'insieme di idee, che gli altri hanno proiettato su di noi, mentre invece dopo il diavolo scopriamo chi davvero noi siamo o chi davvero vorremmo essere. I passaggi perciò diventano la carta della morte indica la caduta dell'egoismo, il diavolo fa decadere l'egocentrismo, mentre invece la carta della torre l'egoicismo. Che differenza c'è tra questi tre ego, tra queste tre azioni dell'ego? La caduta dell'egoismo è abbastanza ovvio e il volere per sé. Le cose, le persone, i sentimenti, ok? Quindi l'accentrare il possesso su se stessi. La caduta dell'egocentrismo e essere noi stessi al centro di tutto, ma abbiamo un livello ancora superiore che è l'egoicismo, cioè essere egoici. Cosa differenza ci sono fondamentali tra l'egocentrismo e l'egoicismo? L'egocentrismo presuppone comunque la presenza degli altri, cioè io sono al centro del mondo ma ho bisogno del mondo. Mentre invece quando si è egoici, noi si è e basta, non ci interessa più nemmeno il mondo che ci circonda, perché a prescindere dal mondo che ci circonda, noi comunque poniamo il centro sempre dentro di noi. Cioè praticamente noi non siamo soltanto il centro del mondo, siamo il mondo stesso e tutto quanto quello che va al di fuori di noi non ha per noi alcun tipo di interesse. Okay? Quindi stiamo parlando di tre livelli di ego di cui l'ultimo, l'egoicismo, sfiora eh, spesso delle situazioni che hanno del eh, patologico, okay? eh, le persone che hanno problematiche di narcisismo a livello patologico spesso e volentieri sono anche persone molto egoiche, cioè hanno anche questa eh, condizione della, del concepire il proprio ego il proprio se stesso eh, che va al di là del mondo stesso cioè loro non hanno bisogno di nessuno perché nessuno può essere al loro stesso livello la carta innominata la carta della morte ha quindi queste caratteristiche la prima caratteristica è appunto quella che abbiamo detto viene definita erroneamente la carta della morte in realtà sappiamo che si chiama la carta innominata. Particolarità, è uno scheletro vivo. Cosa vuol dire che uno scheletro vivo? Non è soltanto legato al fatto che lui si stia muovendo, no? perché comunque con questa falce si vede chiaramente che sta compiendo delle azioni, no? sta facendo qualche cosa con questa falce, che è quello di tagliare di netto No, questi personaggi ma in più non è bianco è di questo colore questo rosa questo colore che viene chiamato rosa è un rosa viene chiamato rosa carnino ha proprio la caratteristica per essere sempre stato utilizzato all'interno dei dipinti di epoche antiche proprio per ehm, colorare il il corpo umano okay? proprio per dare quella eh, sensazione di vitalità alla pelle eh, dei personaggi che venivano inseriti all'interno dei dipinti. Quindi stiamo parlando di un elemento scheletrico che però è vivo, indica un cambiamento che occorre lasciare che si compia questa falce indica una condizione in cui tutti i collegamenti, tutti i ponti che tengono legata una persona a una determinata situazione decadono, Ok. quindi vengono tagliati e c'è questa particolarità dell'inevitabilità, cioè che vi piacciono o no, quei legami si stanno, eh, stanno decadendo, vengono tranciati di netto. Ma di positivo che cos'ha la carta innominata? Di positivo è la carta innominata che rappresenta sempre l'inizio di qualche cosa. Perché? Perché per, nel, nell'ambito delle carte ogni volta che qualcosa di nuovo deve nascere è necessario che ciò che l'ha preceduto muoia. Quindi deve per forza finire qualcosa di vecchio se vogliamo che nasca qualcosa di nuovo. Qual è questa cosa nuova? Un nuovo ordine, cioè tutto quanto quello che c'era prima perde il proprio, la propria stabilità, l'ordinamento che lo ha tenuto insieme fino a quel momento, decade proprio perché da quel caos, può nascere qualcosa di nuovo che spesso è già davanti ai nostri occhi. È il solvete, cioè la risoluzione necessario per il coagula, cioè per salire a un livello superiore della nostra vita. E ha come parola d'ordine proprio questa frase che vedete in questo momento, no? Se si continua a fare solo quello che si sa fare, non si sarà mai più di quello che si è adesso. Quindi è inutile cercare di cambiare qualche cosa continuando allo stesso tempo a voler restare come si è. Se si vuole cambiare qualcosa all'esterno di noi, è necessario e fondamentale anche noi si cambi la carta eh, del diavolo eccola qui ha come particolarità anche qui il nome che erroneamente viene chiamato diavolo allora il nome diavolo è stato aggiunto eh, molto tempo dopo ok perché ehm, la religione cattolica non potendo eliminare l'ambito dei tarocchi perché comunque aveva tutta quanta una serie di valenze talmente antiche che loro non potevano cancellarlo, ha però manipolato alcune cose. Una delle prime cose che è stata manipolata è stata la carta innominata perché gli fu aggiunto appunto il nome morte, eh, mischiandone l'iconografia con... Ehm, l'immagine di quello che è il tristo mititore, no? per cui la rappresentazione della morte che passa affalciando ogni cosa, mentre invece la carta del diavolo non è appunto la carta del diavolo, ma il suo vero nome dovrebbe essere quello che è la carta del daimonos, cioè la carta del demone. Che cosa indica perciò i demoni? E sono quelle rappresentazioni spesso emozionali che indicano non qualcosa che è esterno a noi, ma qualcosa che è interno a noi. Quindi non è più una condizione in cui io vado a cercare al mio esterno quello che va o quello che non va, ma devo entrare dentro di me. Daimonos in greco vuol dire proprio ciò che sta dentro, ciò che sta all'interno. La carta del demone, appunto, la carta del diavolo, indica proprio le dipendenze e le emozioni che prendono il sopravvento su di noi, non è per niente negativo o meglio non lo è come la maggior parte di persone di solito pensa quando se lo trova davanti, apre letteralmente una visione su quello che è il nostro potere per cambiare ciò che abbiamo davanti in quel momento che abbiamo desiderio di modificare e che però non facendolo ci condanna appunto alla dannazione, cioè a rimanere bloccati all'interno di quella situazione, non perché ci siano delle forze esterne che ce lo stanno impedendo, ma perché siamo proprio noi che abbiamo scelto di non compiere quel cambiamento è di nuovo unito al Solvet coagula, anzi ne è il fondamento, eh, come abbiamo visto prima, il Solvet è rappresentato appunto dalla carta numero 13, dalla carta innominata, il coagula viene rappresentato dalle carte che vengono dopo. Scoprirete tra poco una cosa molto singolare che è legata alla carta della torre, quindi non pensate che la carta della torre sia il coagula. Eh? ci avverte appunto di essere al guinzaglio di noi stessi, cioè che c'è, come queste due figure che vedete qui sotto, vedete che hanno del, sono legate con questi collari a questo basamento, eh, questo basamento di questo colore azzurro su cui il demone è posto, questo rappresenta l'ego, eh, per cui la, la nostra capacità di stare al di sopra degli altri, no? nel tentativo di dominarli, Ok. quindi questo è il piedistallo della dominazione sugli altri. Eh? e c'è appunto visibile un equilibrio o uno squilibrio tra maschile e il femminile perché vedete che queste due figure che in questa versione della carta vengono rappresentate come due figure caprine: di cui uno ha le corna più lunghe e l'altro ha le corna più corte quindi se pensiamo agli animali questo è il maschile e questo è chiaramente il femminile perché come negli animali ha le corna più eh, piccole appunto no ora vedete che la particolarità è che mentre il maschile indica il demone con una mano quindi con gli occhi sta guardando il demone il femminile gli tocca un piede quindi si sta in qualche maniera eh, piegando si sta in qualche modo eh, lasciando controllare completamente da quello che rappresenta il demone ok quindi c'è da questa parte un arancione eh? vedete qui abbiamo questo personaggio che di è di arancione mentre invece di colore abbiamo verde l'arancione è il colore che rappresenta le emozioni mentre invece il verde è il colore che rappresenta il ehm, che rappresenta il cuore, ok? Tutti quanti normalmente pensano che il colore del cuore sia il rosso, eh? in realtà il vero colore del cuore è il verde, il colore del ro il colore rosso in realtà rappresenta più una questione di sesso. Quindi ogni volta che noi rappresentiamo un cuore degli innamorati con il colore rosso, in realtà stiamo dicendo che quella persona noi la vorremmo. Ehm, Portare a letto in realtà, eh? quindi eh, vedete che anche in queste cose spesso e volentieri ci sono delle, ehm, de degli errori proprio perché eh, si ha la tendenza a ehm, nascondere e a non divulgare determinate conoscenze che sono legate proprio alla cromaticità eh, ricordiamoci anche quest'altra cosa, nei tarocchi i, i colori non sono messi a caso eh. ci sono delle ragioni ben precise per cui all'interno di una raffigurazione quel determinato personaggio lo trovate rappresentato con quei colori e non con un altro ok? E' il giudizio come mezzo di perdono individuale attraverso la conoscenza, cioè il giudizio visto come valutazione di ciò che una persona ha fatto, ha detto, ha mosso, un bilancio che ci porta a una conoscenza ulteriore di noi stessi. Quindi dissolviamo il nostro vecchio io per integrarne uno nuovo. Ma cosa succede? Abbiamo la carta del diavolo, ecco che però subito dopo noi abbiamo visto che nella triade del cambiamento abbiamo la, eh, la torre, ma non ne abbiamo ancora parlato. Vediamo per quale ragione. Abbiamo detto che il diavolo rappresenta un passaggio, quindi siamo passati dallo stato da cui ci ha accompagnato la carta innominata e siamo arrivati la carta del demone la carta del diavolo la carta del diavolo è un bivio proprio legato a questo solvet et coagula cioè quando io sono dall'altra parte io ho due possibilità di movimento allora queste due possibilità di movimento sono rappresentate dalle carte che appaiono in questo momento. Allora, noi abbiamo la carta delle stelle e la carta della luna, cioè che cosa vuol dire? Abbiamo due possibilità con cui noi possiamo procedere a questo coagula, cioè a questa reintegrazione di questo nuovo sé che andiamo a scoprire. Il primo passaggio viene portato da, dalla carta della Luna, il secondo dalla carta delle stelle. primo e secondo non hanno a che fare col fatto se uno sia più importante o meno. Eh, è semplicemente perché dobbiamo dare un ordine nel discorso che stiamo facendo. Non ce n'è uno più importante eh, dell'altro. Il primo e mi apro completamente al mondo, mentre invece il secondo è mi chiudo completamente al mondo. Quindi abbiamo due possibilità. Dopo che siamo passati alla carta della morte abbiamo demolito tutto quanto quello che di vecchio c'era, possiamo scegliere se aprirci completamente o chiuderci completamente per fare quel nostro percorso personale che ci dovrà portare verso la carta del sole e verso la carta del giudizio. Notate, questi personaggi appaiono sempre, ok vedete che qui ci sono questi due personaggi questi due personaggi sono diventati questi due lupi che ululano alla luna nelle stelle i due personaggi non ci sono più perché? perché ci siamo chiusi quindi gli altri a noi non servono più diventiamo qualcos'altro che il doppio, vedete che qui viene rappresentato invece da queste due anfore che questa donna sta versando, una finisce a sua volta dentro dell'altra acqua ed è fatta d'oro, mentre invece l'altra è fatta d'argento ma l'acqua viene versata sulla terra. Quindi i due elementi che vengono rimischiati all'interno di questo sistema, per cui il maschile che è l'oro finisce nel femminile, mentre invece il femminile che è l'argento finisce sulla terra, quindi c'è l'incontro tra i due elementi eh, che vengono di nuovo riequilibrati proprio perché si trovano nei due opposti. Okay? Quindi ecco che questo è un percorso di chiamiamola meditazione personale, mentre invece questo è un percorso di esplosione di apertura eh, verso l'esterno che ha però come scelta quella appunto di ululare alla luna, cioè di andare a sperimentare tutta quanta una serie di cose insieme agli altri che fino a quel momento non si è mai voluto sperimentare, quindi il superamento di determinati limiti che fino a quel momento ci siamo posti, mentre invece da questa parte Abbiamo un sistema sempre molto simile di superamento di quei limiti, ma in qualche maniera non tiene più in considerazione il rapporto con gli altri. Ha una ehm, valenza che è fortemente legata a un aspetto più introspettivo eh, delle proprie eh, capacità di eh, auto, integrazione no? quindi non vuol dire che ci si isola e si diventa degli eremiti perché per questo appunto c'è la carta dell'eremita ma che semplicemente si sperimenta interiormente una strada che magari fino a quel momento non si è mai sperimentata dove sta allora la carta della torre la carta della torre si trova qui perché? Perché all'avvento del diavolo, se noi non faremo la scelta dell'aprirsi o del chiudersi completamente, il risultato sarà la torre, cioè cosa accadrà? Che se non facciamo noi questa scelta, saranno gli eventi a compierla per noi e quindi il risultato finale che noi avremo sarà appunto l'essere folgorati, cioè di essere colpiti da un sistema che, volenti o nolenti, provocherà il crollo di tutto quanto quello che deve crollare, e le sue conseguenze saranno conseguenze disastrose, perché non avremo più il minimo controllo di quello che succederà. Perché? Perché non abbiamo scelto, non abbiamo fatto. Non abbiamo esercitato la nostra volontà e di conseguenza la responsabilità della nostra vita. Ecco che allora possiamo parlare della carta della torre e la caduta forzata dell'ego in senso realmente punitivo, semplicemente perché noi non abbiamo voluto scegliere, ok? Il credersi onnipotenti, no? Il credere che praticamente comunque le cose andranno come diciamo noi, ignorando completamente ciò che sono i segnali che fino a quel momento ci sono stati dati da tutta una serie di cose, ci fa cadere esattamente come la torre di Babele cade sotto i colpi dei fulmini di Dio che puniscono gli uomini per la loro arroganza. Se vogliamo avere paura, tra virgolette, di una carta, ecco, della torre occorre avere un po' di timore. Perché? Perché ci sta dicendo che noi stiamo ignorando... Quello che è il nostro, le nostre reali responsabilità. Non stiamo esercitando la nostra capacità di cambiamento e stiamo cercando a tutti i costi di tenere ferma una posizione che oramai è palese, che non può più essere mantenuta in quel modo, deve cambiare. Non ci lascia scampo, eh? quindi quando arriva la carta della torre, le carte ti stanno proprio dicendo: fai attenzione perché tu stai facendo finta di non vedere la realtà delle cose. E il coagula, però un coagula diverso da quello che abbiamo visto dei due percorsi precedenti, ok? È un coagula che avviene con o senza il nostro consenso, non dipende più da noi scegliere la strada, si viene colpiti dal fulmine e il percorso che ne deriverà sarà del tutto fuori dal nostro controllo. Viene chiamata anche la casa del diavolo, la carta della Torre, ok? Casa del diavolo che crolla, appunto, l'ego che cerca di mantenere a tutti i costi il controllo che viene folgorato e viene obbligato per forza al cambiamento. Normalmente questo cambiamento che noi cerchiamo di evitare è fortemente legato al mondo materiale, ok? Quindi eh, cerchiamo di tenere in piedi tutta quella roba che in realtà deve cadere, senza renderci conto che più cerchiamo di trattenere, più grandi saranno i danni che ne avremo, ok? Per cui. E il rifiuto del cambiamento, cambiamento che oramai si è attivato, che ci porta inesorabilmente alla rovina, realizzando proprio il detto che chi è causa del suo male pianga se stesso. Con questo abbiamo terminato questa carrellata veloce sulla triade del cambiamento, ci vediamo alla prossima puntata.